Se ti trovi in mezzo a una tempesta E sei circondato dalla nebbia Non sai di te quel che resta E ti perdi nella testa Se ti trovi in mezzo ad un deserto La sabbia asciuga sogni dai tuoi occhi non sai di te quel che vorresti Tutto appare complicato Pianta un seme nel cemento Sarà il tuo giardino Raccogli il profumo dell'orizzonte Sarà il tuo destino È una rosa bianca per scambiare amore con le mani E regalarsi ancora una carezza E dirsi che è possibile se ami Cosa bianca per trovare il posto che ti aspetta E lasciare andare e respirare l'uomo che c'è in te Se ti guardi e vedi un fallimento Della vita hai perso la fiducia Succede tutto in un momento Non ammetti dentro quanto brucia Se ti guardi e vedi un insicuro Il futuro appare un po' confuso secondi steso in un divano chiedendo un segno invano e pianta un seme nel tuo tempo non è solo una misura raccogli il valore del tuo silenzio sarà la tua fortuna è una rosa bianca per scambiare amore con le mani e regalarsi ancora una carezza e dirsi che è possibile se ami bianca per trovare il posto che ti aspetta e lasciare andare e respirare l'uomo che c'è in te. Era esausto dalla sfida, senza via e senza uscita Senza tempo di sperare, solo botte e frasi amare Io ho colto l'occasione, l'occasione ha colto me Non sapevo cosa fosse, cosa fare, né perché Era un fiore fuori posto che parlava solo a me Mi diceva che l'amore è nascosto in quel che c'è Era un fiore che io posto come una priorità Per vedere che l'amore è tutto quello che si ha È una rosa bianca per scambiare amore con le mani